Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due senza nessun requisito ragazzi senza PMX, senza Wenger senza nessun requisito dovete avere semplicemente l'auto che volete duplicare e un amico l'amico dovrà stare nella vostra sessione e prima di entrare in base operativa dovrà fare questa cosa quello che sto facendo io andare, andare scusate in uh, missioni create da rockstar entrare dentro ed uscire dopo che avrà fatto questo ragazzi dovrete semplicemente invitarlo nella vostra base operativa questi sono i passaggi proprio semplicissimi cioè elementari quindi penso che li capiate un po' tutti quindi a questo punto invidiamo abbiamo invitato il nostro amico nella base operativa aspettiamo che entra nella base operativa e gli diciamo di ripetere lo stesso procedimento dentro la base operativa ma questa volta dovrà fermarsi nell'attività allora questo glitch fatelo in sessione privata questo glitch è buono per tutti gli utenti di Xbox One e PS4 ma lo dovete fare in sessione privata perché altrimenti vi darà un messaggio di errore il discorso della missione fatelo fare prima fuori dalla base operativa e poi dentro la base operativa perché altrimenti vi sbatterà nella storia o meglio il vostro amico lo sbatterà nella storia gli darà un errore e lo sbatterà nella storia quando il vostro amico sarà entrato nella missione l'unica cosa che dovete fare è andare a duplicare ragazzi è un passaggio veramente semplicissimo quindi salirete sulla vostra auto che volete duplicare eh, rigorosamente con targa personalizzata in questo glitch perché qui le targhe si cloneranno e avremo tutte targhe alfanumeriche uguali quindi a questo punto andremo nel party dove saremo con il nostro amico faremo un partecipa a sessione per la prima volta non accetteremo il messaggio quindi torneremo un'altra volta in party partecipa a sessione subito R2 X per accettare il primo messaggio e se tra il primo messaggio e il secondo messaggio vediamo la schermata nera starà funzionando quindi vi fermate su questo messaggio e aspettate 60 secondi e ho messo pure il cronometro così magari vi eh, rendete conto della, del tempo che ci vuole questo glitch è veramente facilissimo ragazzi è ancora funzionante e cioè è qualcosa di stupefacente perché è veramente facile, facile da fare con un amico non ha bisogno di BMX non ha bisogno di nulla ragazzi di nulla non c'è bisogno assolutamente di nulla e quindi dovete semplicemente aspettare questi 60 secondi allo scadere dei 60 secondi dovrete eh, accettare e vi troverete sotto mappa ma questo lo andremo a vedere fra 12 secondi nel frattempo ragazzi vi ricordo i contest in descrizione di questo video in descrizione non lasciate partecipo sotto a questo video e, e in tutti i miei contatti ragazzi passati 60 secondi schiacciate X e come vedete vi ritroverete sotto mappa quando sarete sotto mappa vi basterà accelerare tenete R2 accelerato e spawnerete in strada dopodiché vi dirigerete verso un garage possibilmente il garage più vicino a voi e andrete a depositare quest'auto allora quest'auto ragazzi in mappa non si vede ve lo farò vedere in seguito appena scenderò e auto in mappa non si vede quindi per il gioco è come se non fosse nostra però è nostra e possiamo metterla tranquillamente nel garage quindi andiamo nel garage come ho già detto ragazzi in descrizione tutti i miei contatti per chi mi volesse aggiungere canale telegram facebook twitter instagram anche se c'è Bazzico. Coco su instagram però trovate veramente di tutto trovate il mio sponsor trovate tutto, tutto, di tutto e di più anche per, per chi ha bisogno di account eh, c'è Ciccio Pasticcio che fa gli account modati a buonissimi prezzi quindi eh, contattatelo insomma su Telegram eh, mettetevi d'accordo con lui come avete visto ragazzi mappa all'auto non c'è in questo garage dovete avere semplicemente una LG RH8 dopodiché andremo ad uscire dal garage con la LG 8 che abbiamo in garage l'auto che avevamo fuori rimarrà esattamente dove sta quindi l'unico passaggio che a questo punto dovremo fare è prendere l'auto e metterla direttamente nel garage quando entreremo nel garage ci farà un piccolo lag le auto si sdoppieranno ma non, non vi preoccupate, non è niente come vedete mi è comparsa anche l'auto che avevo fuori prima non è che sono triplicate quella è un'altra auto ragazzi eh, ve lo dico perché sennò magari qualcuno dice ma prima non c'era non c'era perché ce l'avevo fuori stava fuori dalla base operativa prima. a questo punto vi torno in base operativa in maniera tale che vi rendete conto del glitch insomma allora ragazzi eh, questo glitch io l'ho girato che erano le 19 di oggi mi sono dimenticato di far vedere l'ora però comunque sia l'ho girato alle 19 di oggi vi potete fidare sulla parola lo sapete che non porto click quindi andiamo nella base operativa e vi faccio vedere che tutte, le, tutte e due le auto cioè questa che sarebbe stata quella che io ho doppiato e l'originale è nella base operativa allora se volete continuare il glitch il vostro amico deve permanere nella missione rimanere nella missione per tutto il tempo che voi fate il glitch quindi se voi duplicate 5 auto, 7 auto, 10 auto, 20 auto il vostro amico rimarrà, dovrà rimanere nella sessione potrà anche non giocare, fare i cazzi suoi l'importante è che metterà un qualcosa appoggiato sulla freccia giù in maniera tale che si muoverà il menu e non verrà buttato fuori dalla missione allora qui ragazzi io vado a spostare le auto e questo lo dovrete fare anche voi quando rientrete in base operativa perché non ve la vedrete l'auto ve, la, diciamo, ve la farà vedere sul menu però non la vedrete comparire quindi basta che la scambiate con un'altra auto e la vedrete comparire quindi a questo punto il glitch è fatto mi raccomando ragazzi i contest come ho già detto il contest del road to 10k arrivatemi ad aiutare a 10.000 iscritti e a 10.000 iscritti estrarrò un account con eh, 800 milioni road to 5k per dark glitch che sta estraendo eh, sta facendo un contest con estrazione tripla un account ps4 una playstation eh, modificata una playstation 3 modificata e una sharp guitar che altro aggiungere ragazzi tutti i contatti in descrizione link dei video di cui vi sto parlando dei contest in descrizione apriteli non scrivete solo partecipo perché ci sono dei requisiti da rispettare detto questo un saluto a tutti al prossimo video